Il regime fascista fece un errore clamoroso, quasi incredibile, mise su quest'isoletta tutte le migliori personalità dell'antifascismo. Tutti quelli che ce l'avevano con il regime, i migliori, furono chiusi in pochi padiglioni e furono costretti a una convivenza forzata, però ricchissima di stimoli per il futuro. Ci furono Pertini, Spinelli, Colorni, Rossi, Terracini, Ravera ci fu un'intera generazione che poi avrebbe costruito l'Italia repubblicana e che avrebbe immaginato l'Europa democratica e finalmente liberata dalle guerre e dai regimi dittatoriali. Eh, addirittura pensarono di mandarci Mussolini qui dopo il 25 di luglio, qualche giorno dopo poi si accorsero che forse non era il caso di portare proprio il dittatore nel posto dove c'erano tutti i suoi nemici, quelli buoni, che forse avrebbero voluto regolare qualche conto. e C'era il fumantino Pertini, come dire, a controllare, a guidare eh, azioni memorabili. Eh, poi Mussolini finì a Ponza e poi sappiamo come è andata a finire con quella fuga eh, misera verso la Svizzera per mettersi in salvo e insomma la fine di quella stagione cupa per il nostro paese. Anche di questo si tratta, di una stagione nuova che si apre sotto questo cielo bellissimo in mezzo ad un Mediterraneo che l'Europa si è dimenticata, ha voltato le spalle soprattutto alle grandi questioni migratorie, fa finta che non ci siano e quando, ci, quando le guarda invece le banalizza, le mortifica, mortifica le persone. Ecco, un'Europa che dovrebbe guardare a questo cuore della sua civiltà e dovrebbe soprattutto fare dire attenzione a questo puntino nel mare Tirreno che di per sé non vale molto, in realtà è ricchissimo per la memoria e per il futuro di questa nostra eh, istituzione che ha perso un po' di significato, che ha perso un po' di passione che qui la potrebbe ritrovare. E Insieme potrebbe ritrovare un luogo eh, terribile, insieme bellissimo perché qui si tengono insieme il pericolo e la salvezza, no? là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva, diceva